Buonasera compagni e compagni sono Giacomo Turci della FIR, l'organizzazione italiana sorella di Rivoluzione Permanente. Come sapete in Italia stiamo vivendo una crisi politica che ha portato alla caduta del governo Draghi. Buonasera eh, camarade, mi chiamo Giacomo Turci, Je fais partie parte de della FIR, la frazione internazionalista rivoluzionaria, l'organizzazione italiana sorella di Rivoluzione Permanente. Come vous sapete eh, noi viviamo in Italia in una crisi politica. Che ha alla È un governo di larga coalizione con una forte influenza dei burocrati tecnici che rispondevano al grande capitale e alla burocrazia dell'Unione Europea. Un governo totalmente schierato con l'escalation militarista delle potenze europee. Un, un governo di coalizione molto molto largo con euh, forte influenza de di de burocrati tecnici euh, che rispondono in realtà al grande capitale e euh, alla burocrazia dell'Unione Europea. È un governo che è totalmente allineato sull'escalata militarista che traverse oggi l'Europa. Un governo che si è schierato a favore dei capitalisti che hanno licenziato in massa i lavoratori e che non aveva fatto nulla eh, di sostanziale per frenare il rialzo dei prezzi delle merci. Un governo che si è rangi di des degli industriali, che licenzi massivamente dei lavoratori e che non ha rien fait di sostanziale per frenare la terribile hausse dei prezzi delle merci. In Italia i salari sono fermi da 30 anni, ora l'inflazione è al 9%. Il rincaro delle bollette del prezzo dei prodotti di base sta impoverendo milioni di famiglie operaie e popolari en Italie, cela fait 30 ans que les salaires stagnent eh, et aujourd'hui l'inflation est à 9 l'augmentation des factures des services publics et le prix eh, des produits de base appauvrissent considérablement des millions de familles ouvrières et populaires. Ci saranno con una legge che sfavorisce molto le forze politiche che non sono già in Parlamento. Di tutta questa situazione sta approfittando la coalizione di destra, con a capo Matteo Salvini della Lega e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che è il partito di estrema destra che ha una sua lontana origine nel partito fascista. Le prossime elezioni a settembre si dirranno con una legge che va disaventare fortemente le forze politiche che non sono già al Parlamento. E' la coalizione di droite che oggi profite più di questa situazione, Dirigé da Matteo Salvini, della La Lega, e Giorgia Meloni, del Fratelli d'Italia, che è il partito d'extrême droite che ha per lontana origine il euh, partito fascista. Non abbiamo dubbio che anche questo probabile nuovo governo di destra si manterrà fedele ai padroni delle banche, dell'industria, della Nato. Non abbiamo dubbio che anche un nuovo governo De questa droite che resterà fidele euh, al patronato industriale, ai banchi, all'OTAN. Mentre gran parte della vecchia sinistra rimane sottoposta al Partito Democratico, cioè un partito liberale di sinistra, abbiamo bisogno che la classe lavoratrice indichi una soluzione alla crisi del nostro Paese e alle grandi questioni della politica internazionale che ci coinvolgono tutti. Allora, qu'une euh, qu grande parte della vieille gauche resta soumise al Partito Democratico, c'è-à-dire partito liberale. Uh, entre guillemets de gauche, on a besoin que la classe ouvrière montre una soluzione alla crisi del nostro paese e aux grandes questions de la politica internazionale che nous concerne toutes et tous. Anche in Italia, in questo senso, ci sono stati importanti momenti di lotta contro i capitalisti e contro il loro governo, come le azioni dei lavoratori portuali contro il traffico di armi, come lo sciopero del sindacalismo di base con lo slogan Abbasso le armi, alzate i salari. In particolare, gli operai di una fabbrica di Firenze, la GKN. Di fronte all'annuncio improvviso della chiusura della loro fabbrica nel luglio 2021, l'hanno occupata la loro fabbrica. Y compri en Italie, in questo senso, il euh, y a eu des moments importants de lutte contro les capitalistes e euh, leur gouvernement, come les actions des travailleurs portuaires, les dockers, contro le trafic d'armes, avec, euh, euh, avec une grève du syndicalisme de base, avec son slogan Avecchons les armes, augmentons les salaires. Et en particulier les ouvriers d'une usine de Florence qui s'appelle GKN, confrontés à l'annonce soudaine de fermeture de leur usine en juillet 2021 e quindi ils ont donc occupé leur usine. Da allora hanno lanciato un movimento per far convergere la loro lotta con settori di altri lavoratori, delle donne, della gioventù, in un movimento comune. Noi partecipiamo a questi movimenti e rivendichiamo che con metodi democratici, con l'unità dal basso della classe operaia, con la lotta alla burocrazia per il recupero dei sindacati come organizzazioni di lotta, possiamo costruire una forte alternativa della classe lavoratrice alle politiche della classe dominante, sia nelle loro varianti di destra, sia in quelle cosiddette di sinistra. Depuis lors, ils ont lancé une campagne pour lutter ensemble avec d'autres travailleurs, des femmes, des jeunes, pour faire converger leurs revendications dans un mouvement commun. Nous, on a participé à ces mouvements et on revendique qu'avec des méthodes démocratiques, avec l'unité par le bas de la classe ouvrière, avec la lutte contre la bureaucratie et pour la récupération des syndicats comme organisation de lutte, on peut construire une alternative forte de la classe ouvrière aux politiques de la classe dominante, que ce soit dans leur variante de droite comme dans leur variante dite de gauche. Il successo dei compagni francesi nell'organizzare una nuova leva di militanti della gioventù nel movimento operaio e negli altri movimenti sociali è entusiasmante per noi. Mostrare che è possibile costruire un'opposizione politica non solo di sinistra, ma anticapitalista, rivoluzionaria, internazionalista è la migliore risposta alla crisi politica delle vecchie organizzazioni di sinistra e alla totale sfiducia nella lotta di classe e nella classe operaia che hanno le nuove sinistre riformiste. Le succès des camarades français dans l'organisation d'un nouveau levier de militants dans la jeunesse, dans le mouvement ouvrier et d'autres mouvements sociaux est très enthousiasmant pour nous. Montrer qu'il est possible de construire une opposition politique qui ne soit pas seulement de gauche mais anticapitaliste, révolutionnaire, internationaliste est la meilleure réponse à la crise politique des vieilles organisations de gauche et au manque total de confiance dans la lutte des classes et dans la classe ouvrière qu'ont ces nouvelles gauches réformistes. Un impegno che passa dall'attività a livello nazionale, come la grande campagna per la candidatura presidenziale di Anas Kazib e la fondazione ora di una nuova organizzazione in Francia, ma è un impegno che fa parte di una comune attività internazionale. C'è un engagement che passa per la nostra attività a livello nazionale, come a travers la grande campagna per la candidatura di Anas Kazib e ora a travers de la fondazione di una nuova organizzazione politica in Francia. Ma c'è un défi che si inscritte anche in un'attività internazionale comune. Anche noi ci organizziamo nella rete di giornali online con il nostro giornale La Voce delle Lotte e militiamo insieme ai compagni della frazione Troschista. Rivendichiamo con orgoglio la lotta per costruire un'organizzazione rivoluzionaria della classe lavoratrice, di tutti gli oppressi. E se il sistema capitalista mondiale, abbiamo bisogno di un partito mondiale. E rivendicando questo partito, militiamo nella nostra corrente internazionale, la frazione Troschista. Nous aussi, nous nous organisons dans le réseau international des journaux en ligne avec notre journal La Voix de l'Élotte, La Voix des Luttes, et on milite ensemble avec les camarades de la fraction trotskiste. On revendique avec orgueil la lutte pour construire une organisation révolutionnaire de la classe ouvrière et de tous les opprimés. Et si le système capitaliste est mondial, nous avons besoin d'un parti mondial. Et en revendiquant ce parti, nous militons dans notre courant international, la fraction trotskiste.